サンポー、険しい山19 世紀現在、要塞的517名。これ Jonathan, Zeppeli e Speedwagon stanno per arrivare a Wind Night Slot quando un contadino, utilizzando la sua corda come catapulta, ruba la loro valigia e passa dall'altra parte del fiume. Zeppeli, utilizzando la tecnica concentrica, corre sull'acqua e attraversa il fiume senza bagnarsi. Anche Jonathan ci riesce, ma avendo meno esperienza, si bagna fino alle ginocchia. Con un pugno intriso delle onde concentriche, fa cadere il contadino dalla parete della scogliera, ma appena lo prende, il ragazzino sembra essersi appena svegliato. Zeppeli capisce cosa sta succedendo. Il ragazzino era stato ipnotizzato da Dio per fargli fare da esca e in quel punto la luce del sole arriva con più difficoltà ed essendo ormai il tramonto si fa subito buio. Koko! Hokamo! No. Douyara obikidasarete nai shi kyatchi sareta no no hou Sono shounen in cima ad una delle scogliere si mostra Dio gli zombie iniziano a spuntare fuori dalle tombe e ad attaccare i tre e il ragazzino di nome Poco Zeppeli provoca Dio sfidandolo ad un duello ma Dio sa della maestria del barone quindi reagisce provocandolo a sua volta Zeppeli si lancia su Dio ma appena lo sfiora il suo braccio si congela così che le onde non possono passare il barone prova a colpire con il braccio non congelato, ma... Jonathan blocca il colpo, ma Dio congela anche la sua mano, quindi Zeppeli tira un calcio a Dio per potersi staccare da lui, ma con sole due dita gli spezza le ossa. Il piano di Zeppeli però funziona e i tre si distanziano dalla scogliera. A quel punto Dio decide di lasciare lo scontro e far fare il lavoro a qualcun altro. Brafford e Tarkus, i due cavalieri neri, giustiziati per ordine di Elisabetta I e riportati in vita da Dio. Tarkus distrugge la scogliera con un dito. Mentre Jonathan affronta Brafford e Tarkus, Speedwagon scalda il braccio congelato di Zeppeli, tenendolo stretto al suo corpo con una tecnica eschimese. Jonathan prova a usare lo zoom punch, ma Brafford, usando i capelli, lo blocca e inizia a succhiargli il sangue. Jonathan prova a far passare per i capelli il Sunlight Yellow Overdrive, ma Brafford agli ha succhiato troppo sangue mentre Tarkus estrae la sua spada con un flashback scopriamo la storia dei cavalieri neri. そこに目をつけたエリザビスは夫殺し ありがとう、アリサ。おのれエリカです。よくもよく Spaventato da tale storia, Dio ha deciso di riportarli in vita per eliminare Jonathan e gli altri. Jonathan usa lo Scarlet Overdrive, un overdrive che sfrutta le fiamme per liberarsi dai capelli di Bravo. Visto questo, Braford chiede a Tarkus di farsi da parte per lasciargli affrontare un degno avversario dopo 300 anni. Subito Braford si scaglia contro Jonathan con le braccia dietro la schiena per non fargli capire con che braccio sguainerà la spada, ma arrivato a lui la estrae con i suoi capelli e sferra il colpo. Per un soffio Jonathan riesce a schivare l'attacco, ma si sbilancia e cade nel fiume. A quel punto, per Dio, lo scontro ha già un vincitore e lascia la scogliera. Braford si addentra nel fiume e si trova faccia a faccia con Jonathan, che sta finendo l'ossigeno. Braford è sicuro che di lì a poco Jonathan sarebbe risalito a prendere fiato e avrebbe sfruttato quel momento per attaccarlo con la spada. Ma al contrario, Jonathan inizia a nuotare verso il fondo. <totipo> 一呼吸あれば気象 Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr Mario G, siamo qui nella recensione del quinto episodio delle bizzarre avventure di Jojo. Una piccola chicca che ho deciso di togliere dall'episodio perché prendeva troppi minuti già questo episodio, credo sarà un gessuto di 6-7 minuti forse, molto lungo comunque perché metterò dei pezzi integrali perché possibile riassumere una cosa del genere che è già riassunto insomma e i dialoghi principali da riassumere non sono il massimo quindi li ho lasciati integrali poi un'altra cosa che non ho incluso ma forse avrei dovuto includere nel riassunto è che eh, quando Speedwagon tra virgolette cura il braccio di Zepperi. Zeppelin uh, si scusa con Speedwagon perché fino ad ora, come tutti pensavamo, lo pensavamo inutile Anche se inutile non era Ha finanziato metà di tutte le cose che sono successe in questa serie Quindi, beh Io però ragazzi non starei troppo a tergiversare andrei direttamente alle votazioni Prima di tutto partirei con la storia Questa è una parte, credo, un po' più importante nella storia Ma perché nel, soprattutto nella prima e nella seconda parte ci sono praticamente ogni capitolo è importantissimo mentre dalla terza in poi ci sono al, forse non nella quinta però nella terza in poi ci sono alcuni capitoli che sono più o meno autoconclusivi c'è cioè un pezzo di storia ma proprio minimo quindi io non, eh, non posso dire che un episodio è meno importante di un altro in queste due parti almeno nelle prime due parti di Jojo non posso dirlo comunque questa è una parte importante della storia soprattutto per come si svolgerà nei prossimi episodi la battaglia quindi diciamo che questa è la parte un po' meno importante eh, di questa battaglia perché la battaglia, ve lo dico subito, dura diciamo che dura tre episodi, non dura proprio tre episodi, ma diciamo che dura tre episodi. E questa è la parte meno importante dello scontro. Quindi vedremo in più avanti. Sicuramente una delle parti più importanti la vedremo più avanti. Relativamente importante è il fatto che... Gio eh sì, lo sto dicendo. Comunque relativamente importante, diciamo, il fatto che Jonathan abbia imparato a usare altre tecniche cioè diciamo altre mosse concentriche Tipo il, il, lo Scarlet Overdrive che prima non sapevo usare E il Turquoise Overdrive Che poi vedremo meglio nel prossimo episodio Il suo effetto che è piuttosto basico Ma non eh, aspetterete l'inizio del prossimo episodio Per quanto riguarda il resto Comunque dalla parte di azione questo episodio Come vi ho detto già prima È molto azione Cioè moltissima azione in questo episodio E per questo forse è uno... Eh, per quanto riguarda l'azione uno dei migliori episodi di questa parte insomma passiamo all'animazione che eh, sì ci stava ma in alcuni momenti non era proprio impeccabile verso la fine dell'episodio la parte del turquoise overdrive non mi è piaciuta molto in un, in un piccolo attimo cioè una cosa mia personale ma in un piccolo attimo non mi è piaciuta molto l'espressione uh, di Jonathan per il resto non mi sembra di aver notato errore, è tutto a posto per quanto riguarda la storia io gli darei comunque un 7 perché è una parte importante ma non la più importante mentre per quanto riguarda l'azione gli do un 8, gli lascio giù l'8 ma vedremo nel prossimo episodio per quanto riguarda invece l'animazione anche qui l'8 perché a parte quella uh, quella scena lì insomma non ho notato molto diciamo che questo episodio per me fa più da introduzione al prossimo episodio al sesto episodio che vedremo domani quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto commentate iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima ciao ragazzi